Il giro dell'Adriatico in bicicletta. Una fantasia che nutro fin dall'infanzia. Un sogno che ho sempre pensato destinato a rimanere chiuso in un cassetto. Oggi, a 50 anni, ho imparato a vedere le cose in modo diverso. Questa volta, contemplando l'orizzonte, ho pensato. Ma chi se ne frega, intanto parte. Salve a tutti amici, finalmente torno a fare un viaggio in cicloturismo il primo giro in bicicletta del 2022 partirò da Ancona dove tra cui incontrerò Aldo Tortorelli che è un cicloturista di vecchia data e mi accompagnerà per un tratto la mia idea è quella di percorrere la costa adriatica verso nord attraversando le isole veneziane fino ad arrivare a trieste per poi entrare in croazia una volta in croazia visiterò un po l'istria in particolare voglio percorrere la ciclovia della parenzana che a detta di molti cicloturisti è qualcosa di veramente molto molto bello superata questa ciclovia raggiungerò pola Dopodiché proseguirò e raggiungerò Vieika, fiume in italiano, una città conosciuta per essere la porta delle isole croate. Infatti la mia intenzione è quella poi di farmi tre belle isole, che sono l'isola di Kirk, l'isola di Rab e l'isola di Pag. Superate queste isole, raggiungerò Zara, mi imbarcherò per tornare nuovamente ad Ancona e chiudere questo cerchio. A questo punto supportatemi iscrivendovi al mio canale e a me non resta che augurarvi buona visione. Ho beccato il grande Aldo che ha deciso di accompagnarmi fino a Senigallia. Siamo partiti con un po' di foschia ma alla fine va benissimo troppo caldo meglio di così dai veramente un casino questi ciclabili praticamente inesistenti ora siamo su una statale abbiamo appena superato falconara e niente adesso penso che riusciremo a prendere il lungomare uscire da questa statale ha cominciato a piovere la famosa rotonda sul mare eh, giusto Aldo? esatto questo è uno dei simboli di Senigallia forse il più importante vi presento Aldo Tortorelli ma parleremo insieme tra poco perché Ciao, ci ragazzi. fermiamo ecco la Penelope siamo arrivati a Senigallia a trovare Penelope che vi ha mostrato appena adesso Francesco Benissimo! Il signor Aldo non è un um, direttante come me, è un cicloturista serio I <ride> no, no. no, no. no. giri cicloturistici che hai fatto ma sì, ehm, ho, ho iniziato anch'io a una certa età, ho iniziato intorno ai 65 anni di età e ho fatto vari giri sia in Italia che anche in alcuni paesi d'Europa, soprattutto in Germania. Poi c'ho stato anche in Francia, in Spagna ho fatto in bicicletta il cammino di Santiago da Compostela. E così. in Croazia. In Croazia? In Croazia, sì, sì, sì, in Croazia. Eh, un tratto della Slovenia. Mi ha, mi ha ispirato con, con l'Istria, con la Parenzana. Ah, con la Parenzana. L'Istria eh, che, sì, sì, che all'inizio è, è Slovenia, un breve tratto, subito dopo Trieste è Slovenia per pochi chilometri, poi si entra in Croazia ed è un percorso molto bello l'Istria. Viaggiare in bicicletta è una cosa che a volte uno pensa che sia chissà quanto difficile ma invece no, basta avere l'interesse per fare questa cosa, un po' di passione e piano piano senza straffare si fanno chilometri chilometri chilometri e soprattutto una grande soddisfazione è quella di vedere, di notare come con le proprie gambe metro dopo metro, pedalata dopo pedalata, si arriva in capo al mondo. Grande grande Aldo, mi raccomando, anche lui ha un canale YouTube, seguitelo, Aldo Tortorelli, mi raccomando. Oggi mi è andata bene, Aldo mi ha offerto il pranzo, <ride> grazie, e questo è comunque sempre il momento migliore del viaggio in bicicletta, quando si mangia. No, per me no grazie. No grazie. Siamo arrivati fin qui a Senigallia, abbiamo pranzato. E adesso io torno a casa in Ancona, mentre Francesco va su di qua in direzione sempre verso nord, sempre dritto, che non sbaglia strada, e arriva a Trieste. Speriamo. <ride> ciao Francesco. Mi ha fatto un piacere enorme. Piacere è stato anche ciao. Il mio. Ciao, ciao, buone, buon viaggio, buone pedalate. Grazie, grazie. Per sbaglio in una strada di sabbia ho fatto un bel volo eh? sono spaccato il muso sono cose che succedono in realtà è la prima volta che cado un po' di graffi alle ginocchia ma meno male ecco sto proseguendo percorrendo la bicipolitana. Strada statale 16. Messo problema risolto. Mi trovo in un camping a misano Adriatico. Tenda montata. Che ho la possibilità di caricare tutta la mia attrezzatura. E adesso mi vado a lavare i vestiti sporchi di sangue di oggi. Buongiorno. a tutti, oggi una novantina di chilometri, voglio arrivare almeno a Ravenna, soprattutto in questa parte dell'Adriatico la spiaggia libera ormai è un miraggio, via Regione Rimini non riprenderò tanto, è solo traffico. I'm like a wild man. like So I'm always in for you. Always in Always on a Sono Qui la piadina è d'obbligo No perché se dovevo fare quella strada era preoccupante oh, ma guarda ci sono dei sai quanti morti ci sono stati Eh infatti <ride> Poi ti spiego c'è quel ponte sì. Tu parti di là e c'è un sottopassaggio della ferrovia e vai a Ravenna Grazie mille. Come si andare, ciao. Ciao, sì, ciao. Sempre dritto. Fai il Molto vai, vai. gentile, grazie. Ravenna 15. Lì c'è Mirabilandia. ragazzi andrò ancora un po' avanti alla ricerca del solito camping cosa c'è lungo questa pista ciclabile appena usciti da Ravenna, tutto ciò che occorre per sistemare una bicicletta, guardate, il ricordo di Ivo, gli Amici, novembre 2019, è una fontana. Per Dietro, m2. eccolo qui. Ottimo. Prego. Eccole lei. Dove va? Dove va? Eccole. Vilo Ponte Libero. Per eh, passare questo canale. Bisogna imbarcarsi. Prendi, gente. Serà? Serà? C'è posto? Ecco la mia piazzola numero 21 Un bagno con Roby Non segui parte, ferrara. trovo nella zona di Comacchio qui un paio di anni fa già ho fatto un giro in bici Venezia 115 Lido degli Estensi Sempre l'acqua, ecco qua. panino ci vuole. Questa te l'ha regalata il formaggio. Grazie, grazie mille, <ride> troppo gentile, per il tuo viaggio così ti dà la forza di, di affrontare il viaggio. Grazie salute, Siamo a Piano, paesino del Veneto. Ciao a tutti! Troppo troppo gentili questi signori, hanno capito subito comunque che sono un ciclista mangione. Mi trovo a Taglio di Po. Strada Statale 309 20 km di statale Romea. Il vento contrario non manca mai. Sono arrivato a Chioggia, sono nel solito camping e tira un forte vento. Qui oggi e domani c'è la Bora. La cosa che io devo montare la tenda, devo vedere come fare. Sono riuscito in qualche modo a piazzare la tenda che sembra resistere benissimo. Upa upa in X2 la tenda all'interno balla un po' ma alla fine dai su nel frattempo mi faccio un bel tempo Oggi è il terzo giorno di viaggio, ho fatto circa 260-270 km, domani finalmente raggiungerò il mio primo vero obiettivo che sono le isole veneziane. Adesso l'unica cosa, dobbiamo vedere questo meteo, sta aumentando il vento, sta piovendo e le previsioni non sono eccezionali, pioverà tutta questa notte e domani continuerà anche il vento.